Ciao ragazzi, mi chiamo Edward, sono un cardiologo e in questo video vi dirò tutto quello che c'è da sapere sul cardione. Cardione è un integratore naturale al 100% studiato per controllare la pressione sanguigna, che può addirittura salvare la vita proteggendo da infarti e ictus. L'ipertensione rappresenta una grave minaccia per la vita e la salute ed è la principale causa di morte a livello mondiale. Secondo le statistiche dell'OMS, oltre il 40% di tutti i decessi è legato alle malattie cardiache. Pertanto, è estremamente importante iniziare il trattamento in modo tempestivo. La maggior parte degli agenti ipotensivi agisce sull'ipertensione solo in modo sintomatico, causando la necessità di un'assunzione continua. Il cardione agisce sulla causa della malattia rafforzando i vasi sanguigni e aumentandone l'elasticità. Produce un effetto rapido subito dopo l'ingestione, eliminando tutti i sintomi della malattia. Nel 2018, il National Heart Health Institute ha condotto uno studio clinico per verificare l'effetto di cardione. Lo studio ha coinvolto 221 persone di età diversa che soffrivano di ipertensione. Il 97% dei partecipanti si è liberato di tutti i sintomi dell'ipertensione dopo le prime due settimane di trattamento con cardione. Cardione può salvarvi la vita. È possibile acquistarlo online tramite il link presente nella descrizione di questo video. Basta cliccare sul link per essere reindirizzati al sito ufficiale del produttore e poter effettuare l'ordine. Una volta compilato il modulo, attendete la chiamata di un agente che deciderà con voi la quantità da ordinare. Cardione non si trova in farmacia o su Amazon, ma solo sul sito ufficiale. Il prodotto è fabbricato in un laboratorio che soddisfa tutti gli standard di qualità dell'UE, utilizzando tecnologie moderne e i migliori ingredienti. Ci sono migliaia di clienti in tutto il mondo che sono rimasti impressionati dagli effetti positivi di questo prodotto. La sua composizione naturale fa sì che chiunque possa assumerla senza effetti collaterali. Ma sbrigatevi! Migliaia di persone in tutto il mondo stanno scoprendo gli effetti sorprendenti di Cardione e ne ordinano fino a 6 unità o più alla volta. Per mantenere la qualità del prodotto, vengono prodotte solo 1500 unità all'anno. Ciò significa che la domanda può superare rapidamente l'offerta. Pertanto, è necessario agire rapidamente per acquistarlo prima che le scorte si esauriscano. Si noti che questo prodotto è venduto solo sul sito ufficiale il cui link è riportato nella descrizione di questo video.